No, mi hanno detto di aspettare, eh, io lo devo sparare o no, mi state facendo, lo devo sparare, che devo fare? Allora, mi dice aspettare, chi mi dice, uh, Riccardo Sposi che devo fare? Um, mi dite spara, mi dite aspetta, mi dite che devo fare, che devo fare? Uh, 40 secondi, mi dicono 40 secondi, ok, contate 40 secondi e lo sparo, giuro, 38 secondi, 38 secondi e lo sparo, 30, ok, lap train, ho capito, deve scadere questo tempo, Ok. ok, la canzone, la canzone sottofondo, voglio, la canzone sottofondo, un attimo, un attimo, un attimo, Allo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Che cazzo, attenzione! Oddio, Santissimo Benedetto! Un macello, un, ma un macello, un macello. Uh, ok, tutto a posto, ho sparato, sparato, auguri. ok. Oh. Okay. mi sono fatto un macello ho fatto un macello però tutto a posto tutto a posto ti è sparato? ok, okay. okay. c'ho tutti i coriandoli ma tu, ma io, ma tu, no, che cominciamo? No, no. sta grata piena di coriandoli vuoi dire? Okay. raga non c'è nessuno però dico che cazzo ho combinato?